Ciao a tutte! Allora, mi sono fatta un giretto per il centro e un po' con le promozioni, un po' con dei buoni, un po' con le offerte del compleanno o stando attenta, ho trovato tante cose a prezzi, a volte proprio centesimi, quindi vi faccio vedere che cosa ho preso perché secondo me ho risparmiato davvero un sacco. Allora, primo negozio che ho fatto è stato il brochet, ovviamente, e ho preso, ah, scontrino, gli scontrini ci sono sempre, e ho preso, eccolo qua, scontato del 50, questa è, è mitica, ormai l'ho già provata, l'ho già quasi finita, è il matitone, questo, per eh, waterproof, allora questo è il colore, eh, non mi ricordo più, top, ve l'avevo già mostrato comunque a prezzo pieno viene 12,95 ma io l'ho pagato con lo sconto dei 50 quindi 6,48 euro poi mi hanno regalato per il compleanno questo gloss mini size di un gloss che è quello che indossa non sono una grande amante di gloss ma questo è piccolino anche si porta dietro è carino e poi questo smalto questo è nel colore rose d'aglia e questo invece mi sembra davvero molto bello e quindi questa è la Divorce scontato del 50 davvero questo è mitico lo uso anche come base per rimettiamo dentro che vi faccio vedere il resto anche come base per l'ombretto e davvero anche con il caldo dura tutto il giorno poi Sephora non potevo non andare da Sephora perché avevo uno sconto anche qui scontrino allora intanto ho trovato yeah, ed è online è sold out da un sacco questa la miniature palette di ombretti questa è fantastica ma è sold out è ancora chiusa penso che vi farò uno swatch e review a breve sul canale ma intanto la apriamo assieme così ve la mostro Allora, è bellissima la confezione, secondo me, con gli occhietti. Poi si apre, si apre, si apre così. Allora, ecco qua. C'è la cartina dentro che tolgo. Guardate gli ombretti. A me piacciono un sacco, poi questi sono i miei colori. Comunque vi farò la recensione a breve. E questa qui... Costava 9,90 euro, ma io avevo un buono di 4 euro e quindi l'ho pagata ed è 5,90 euro. Non c'è scritto, non c'è scritto, c'è scritto solo buono, ok, comunque 9,90, meno 4, 5,90 euro, quindi mi sembra wow. E in omaggio per il compleanno ho avuto questa, che è la maschera della Sephora. Maschera all'argilla blu, ideale per quattro utilizzi, blu k-mask, sì, ideale per quattro utilizzi, e mi ispira, mi ispira davvero un sacco. Poi, metto qui, e andiamo avanti, perché sono andata da Casanova. E da Casanova che cosa c'è? Le Yankee! Allora, ve le mostro molto velocemente, perché sono quelle che io uso queste, cioè io uso le tarte queste qui ed è, mi trovo benissimo sempre, però c'era anche una di questa che era il votivo e ho preso anche questa. Allora le tarte tutte a prezzo P, scontrino, <ride> scontrino, le tarte sono 2,25 mentre il votivo 2,65. Allora ve le faccio vedere veloce veloce, ho preso Passion Fruit Martini, mentre di queste ho preso Garden With Pea, misty mountains, coconut splash, mango peach salsa, black cherry, sweet Notting, tropical jungle e mandarin Chanberry sono tutte quelle che mi mancavano quindi normalmente eh, prendo sempre quelle che mi mancano così le provo un po' tutte. Allora qui questo è il bello, Avrei pagato 20,65 euro, e 65, ma avevo un buono da 20 euro e quindi ho pagato 65 centesimi E mi sembra una buona, un buon prezzo per le Yanki. Allora, non immaginate che profumo sta venendo su da tutto questo. Comunque, se vi è piaciuto questo video, eh, condividetelo con le vostre amiche che magari sono appassionate. Di sconti, promozioni, buoni tutto quanto. E se vi è piaciuto comunque sia e ho avuto un po' in compagnia, mi raccomando di mettere un like, iscrivetevi al canale e anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!